ben trovate in un nuovo video bentornate nella mia craft room come ho promesso sui social quindi su facebook su instagram anche oggi tutorialino di maglia eh, prima però di fare qualche lavoretto insieme mi piace darvi sempre qualche pillola di tecnica abbiamo visto negli episodi precedenti <ride> come si mettono i punti sul ferro e come si lavora a dritto e a rovescio creando così la maglia rasata e a legaccio sia con i ferri dritti che con i ferri circolari oggi voglio, farvi, voglio parlarvi di come si avvia un lavoro usando la maglia tubolare. Questo metodo è molto comodo perché prima di tutto non arriccia. Vedete che il bordo non si arriccia come la maglia rasata normale, e in secondo luogo, crea un bordino molto morbido. Qui, vedete, sto facendo un maglioncino per il figlio che deve nascere, un nostro amico. e ehm, questo, questa lavorazione appunto crea un, un bordino morbido la lavorazione, la maglia tubolare è praticamente questa queste sono le coste lavorate due a due questa è la maglia tubolare ok. la bellezza della maglia tubolare è che è uguale sia sul davanti che sul dietro del, del lavoro come potete vedere non c'è praticamente differenza ed è molto molto elastica adesso qua io sto usando una lana, eh, una baby merino eh, che apposta per i bambini è molto morbida, è molto soffice e in più la costa ovviamente gli conferisce morbidezza ed elasticità però anche in situazione normale lane diverse comunque crea questa, questo piccolo bordo eh, molto comodo, alcuni lo usano anche per iniziare le sciarpe, a me non piace per le sciarpe però per i maglioni eh, e eh, i vestitini delle bambole eh, lo uso parecchio, allora innanzitutto lavoriamo con due fili di colori contrastanti, questo perché il primo filo che noi andiamo ad utilizzare poi andremo a toglierlo, a disfarlo, io per farvi un esempio ho montato 20 punti con un filo grigio spero che con questo si riusciate a vedere il procedimento ci sono vari modi per fare l'avvio a tubolare io vi faccio vedere quello che a me è più congeniale poi se vi interessa anche qualche altro metodo fatemelo sapere io vi provvederò a fare il video Adesso aspettate che abbasso l'accrocchio così magari si vede meglio. Eh, tenete conto che eh, i metodi principali: il metodo principale canonico utilizzato per avviare la, la maglia tubolare è quella che consiste nel mettere la metà dei punti e lavorare un poi un dritto e un gettato però io con questo metodo non mi trovo molto bene nel senso che a me non piace eh, perché si creano i buchetti e insomma, non, so, non mi sfagiola preferisco questo metodo che consiste nel mettere esattamente il numero di punti che vi servono con il filo contrastante io in questo caso ne ho messi 20 e ne otterrò sempre 20 mentre con l'altro metodo ne, ne avrete dovute mettere 10 per poi ottenere 20 punti allora, per esempio io qui ho usato il mio metodo le istruzioni dicevano di mettere 90 punti e io ne ho messi 90 ok? il metodo che utilizzo io ricorda molto da vicino la lavorazione costa 1 a 1 ed è veramente semplice allora cosa andiamo a fare? montate i punti che vi occorrono sul ferro con un filo di colore diverso da quello che andate a utilizzare per il vostro progetto io in questo caso uso questo grigio topo e lavoriamo il primo ferro con questo filo a dritto non sto a farvi vedere come si fa il dritto perché eh, ve l'ho già fatto vedere se non ve lo ricordate vi lascio comunque il, il video che ho fatto da qualche parte quindi lo troverete o qui da qualche parte oppure sotto nel box informazioni ok adesso secondo ferro andiamo a utilizzare il filo del nostro progetto e andiamo a fare un ferro a rovescio con questo filo quindi prendiamo i nostri ferri e andiamo ad agganciare il nostro filo anche qui non vi do la spiegazione di come si lavora rovescio perché ve l'ho già data se non ve lo ricordate appunto guardate i video e adesso in questo abbiamo fatto il primo, il primo ferro questo è il nostro filo contrastante, abbiamo creato la maglia rasata praticamente, no? che si arriccia. Adesso andiamo a fare la lavorazione della maglia tubolare, in questa maniera. Il primo punto andiamo a lavorarlo a dritto, quindi in questa maniera. Adesso io lavoro alla tedesca perché ho i ferri corti per potervi far vedere voi ovviamente se siete abituati a lavorare con il filo da questa parte fate lo stesso come siete abituati non cambia nulla quindi il primo filo il primo punto lo lavoriamo a dritto adesso il secondo punto dobbiamo lavorarlo a rovescio ma non andiamo a lavorare il punto semplicemente portiamo il filo sul davanti del lavoro in questa maniera prendiamo il punto come se dovessimo lavorarlo Okay? E lo portiamo sul ferro destro, poi riprendiamo il filo, lo spostiamo sul dietro del lavoro perché il punto successivo andrà lavorato ancora a dritto in questa maniera. Ok, quindi avremo un dritto, un punto non lavorato ma preso come se fosse un rovescio e ancora un dritto quarto punto facciamo la stessa cosa di prima portiamo il filo sul davanti del lavoro come se dovessimo lavorarlo a rovescio prendiamo la maglia come se dovessimo appunto fare un rovescio la spostiamo sul ferro destro in questa maniera e andiamo a portare poi il filo di nuovo sul dietro del lavoro perché andremo a lavorare a dritto il punto successivo così ok Ancora stesso procedimento: prendiamo il filo, lo spostiamo sul davanti come per lavorare un rovescio. Prendiamo il punto come se dovessimo lavorarlo appunto a rovescio. Ma lo semplicemente lo spostiamo. Quindi un punto sì, un punto no fate un dritto, un punto sì, un punto no quello che appunto viene dopo il punto dritto lo lavorate, non lo lavorate lo spostate semplicemente eh, sul eh, ferro destro abbiamo lavorato il dritto ancora prendiamo il punto successivo come se fosse un rovescio senza lavorarlo lo spostiamo e riportiamo il filo sul dietro del lavoro perché il punto successivo andrà lavorato eh, ancora dritto quindi prendiamo come se fosse un rovescio spostiamo riportiamo il filo sul dietro del lavoro e andiamo a lavorare il punto successivo a dritto ancora spostiamo il filo sul davanti prendiamo il punto come se lo lavorassimo lo spostiamo semplicemente sul ferro destro riportiamo il filo sul dietro del nostro lavoro e lavoriamo il punto successivo a dritto quindi ancora procedimento lo prendiamo come se fosse un rovescio lo spostiamo sul ferro destra riportiamo il filo sul dietro del lavoro lavoriamo il punto successivo come fosse un dritto e andiamo avanti fino alla fine ok l'ultimo punto che andrebbe lavorato non lavorato ma spostato semplicemente sul rovescio eh, lo lavoriamo a dritto poi se volete adesso a questo punto secondo ferro se volete potete lavorarlo al rovescio in modo che vi viene eh, la maglia rasata altrimenti lo possiamo lavorare semplicemente eh, a dritto io adesso eh, lo lavoro a dritto perché tanto quando faccio i maglioni poi finisce nella cucitura non mi interessa anzi mi crea quella piccola costolina mm, che mi aiuta adesso andiamo a fare lo stesso lavoro quindi il primo punto io lo lavoro a dritto sempre il primo e l'ultimo punto adesso facciamo lo stesso lavoro eh, che abbiamo fatto prima quindi dove abbiamo lavorato la maglia ehm, ci si presenterà no, quindi dove abbiamo lavorato la maglia dritta prima ci si presenterà a rovescio facciamo lo stesso lavoro non la lavoriamo mentre quella dritta che ci si presenta dritto e quella che non abbiamo lavorato prima andiamo a lavorare qua il dritto adesso ve lo mostro è più difficile da dire che da fare quindi la prima maglia questa qua si presenta come se dovessimo lavorarla a rovescio noi portiamo il filo la prendiamo e senza lavorarla come se fosse un rovescio la spostiamo sul ferro destra come abbiamo fatto prima spostiamo il filo sul davanti del lavoro e la maglia che si presenta dritta a dritto come in questo caso che è quella che prima non abbiamo lavorato abbiamo semplicemente spostato la lavoriamo a dritto ok. la maglia successiva ci si presenta a rovescio perché prima l'abbiamo lavorata se vi ricordate a dritto quindi noi portiamo il filo davanti la prendiamo come se dovessimo lavorare un rovescio la semplicemente spostiamo sul ferro destra e riportiamo il filo in posizione perché andremo a lavorare il punto dopo e andiamo avanti così quindi questa la prendiamo come se fosse un rovescio senza lavorarla questa invece la lavoriamo a dritto in pratica vengono lavorate le maglie che prima non sono state lavorate e andiamo avanti fino alla fine del ferro Terzo ferro facciamo lo stesso, adesso il lavoro si presenta in questa maniera. Ok. Ricordatevi una cosa importante che con la maglia tubolare, la maglia tubolare si mangia un ferro quindi se lavorate due ferri ve ne fa vedere uno solo se ne lavorate quattro ve ne fa vedere come se fossero due questo tenete la mente se dovete contare i ferri che state facendo quindi in questo caso lavoriamo terzo ferro, la prima maglia a dritto la seconda vi si presenterà sempre a rovescio quindi la spostiamo come abbiamo fatto fino adesso questa che si presenta dritto la lavoriamo a dritto e via dicendo quindi questa la portiamo sul rovescio, come se fosse un rovescio, questa la lavoriamo dritto, questa la spostiamo come se fosse un rovescio, questa la lavoriamo dritto e via dicendo fino alla fine. Adesso io vado avanti a fare qualche ferro, il procedimento è questo, ci vediamo tra un pochino che vi faccio vedere come viene fuori. Okay. il risultato come potete vedere è questo qua eh, ricorda molto come vi dicevo il punto costa costa è un bordo molto morbido e, eh, e dietro si presenta nella stessa maniera in cui si presenta davanti vedete? quindi è veramente una bellissima rifinitura quando avete finito di fare la vostra maglia tubolare andate a disfare semplicemente eh, il, il filo contrastante quindi andate a togliere io mi aiuto con un ferro andate semplicemente a togliere quello che, il lavoro che avete fatto con il filo in questo caso io ho fatto con il filo grigio voi non so del colore che avete usato quindi andate semplicemente a disfare in questa maniera non temete il lavoro non si disfa voilà, ecco fatto questo è il bordino come si presenta dopo che noi abbiamo tolto ehm, la parte in grigio con il lavoro contrastante come vedete non si disfa, è perfettamente saldo e la cosa carina è appunto che è come se fosse ripiegato e cucito no? in realtà invece è è esattamente cioè una lavorazione unica io qui ho il mio bordino per la cucitura perché appunto come vi dicevo lo uso principalmente per i maglioncini è molto morbido ed elastico vedete. questo è quanto spero di essere stata chiara se non lo sono stata fatemelo sapere eh, che magari vi rifaccio il video o tento di spiegarmi meglio e ci vediamo al prossimo video ciao